Allora C'è la vita, c'è Allora, in, in questa notte di cambiamento dell'ora voglio darvi la buonanotte con un po' di poesia. Comincio dalla prima che ho scritto, anni fa. Luce, la mia urgenza, è ciò che rappresenti in questo secondo, diverso dagli altri.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 L'urgenza, l'urgenza. Basta. Mi dimetto da questa vita. Licenziatemi pure. Non cercherò più un lavoro. Convinto di aver bisogno di voi, mi fidavo delle proposte. Sapevo di un qualcosa nascosto nel cassetto, ma non credevo fossi tu. Ora ho aperto una fessura. Spero sufficiente per iniziare a vivere. Non voglio più nutrirmi del cibo che non mi appartiene. Mangerò meno, ma sarò sempre sazio e pieno d'appetito. Penso a cosa potrò trovare lì dentro e tremo, tremo, spaventato dal buio che esce da quello spiraglio. Ma voglio far luce sul suo mistero. E cosa mi può accadere? Soffrire? Piangere? Ridere? gioire. E sono qui per questo. Catta e penna. E questa l'ho scritta è proprio mm, in una notte in cui non riuscivo a dormire tra le 3 e le 4 di notte. E poi ho dormito. Catta e penna. Catta e penna. Non riesco a dormire. Ho bisogno di carta e penna. Tranquillante per la mia mente Ok ci siamo Carta e penna Carta e penna Non riesco a dormire Ho bisogno di carta e penna Tranquillante per la mia mente I rumori, le luci, i pensieri scarico tutto nell'inchiostro Sangue che dà vita a un'anima Un'anima che vuole uscire le vuole scavalcare queste mura È troppo soffocante per chiamarsi casa Mi sento chiedere Confessa E la piccolina ride Ride perché sa tutto Ma non lo può raccontare In troppi ignorano In pochi ascoltano E nessuno percepisce E chi mai di voi l'ha vista? Non io E poi comunque ho dormito Quindi quindi la poesia almeno ti fa dormire. Perché magari ti accende quel dubbio che c'avevi, te, te lo scastra. Non è che ti fa dormire nel senso che non vedi come vanno le cose. Ma ti fa andare a dormire perché puoi guardarti dentro e dire ok, quello che avevo dentro l'ho fatto uscire fuori. Quindi è come se avessi ecco assolto al tuo dovere di essere cioè far emergere chi sei come fa la natura che si e epifanizza si mostra andiamo avanti il prossimo il titolo è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 In fondo sono solo sogni ciò che reclama. Si intitolava, permettetemelo, Ciao Maria Vittoria. La nostra cara Maria Vittoria che, che ci manda i baci da Milano ed è da poco diventata nonna, super nonna. E ormai forse è passato quasi un mese. Matilde, giusto? Allora, questa... Ecco, la dedica allora a Matilde. Eh sì, nuova arrivata. Infatti il titolo è trovato. Trovato. È perché quando hai qualcosa di nuovo che dici, oh, trovato. Perché se, se, lo, se, se, se lo stai ricercando vuol dire che, che, non, che non ce l'avevi dentro... Qualche cassetto? Cioè comunque hanno chiuso la chiave Hai trovato la chiave? Trovato Dedicato a Matilde Spero Di non aver sbagliato Di essermi mi ricordato il nome Trovato Ho scoperto il suo nome tua madre si chiama Natura La sua è in grado di creare In uno spazio così piccolo Un non so che così grande Eh sì Un non so che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 La prossima si intitola Bombe su bombe, questa è la scritta eh, in seguito a, a un giornalista che ha perso, ha perso la vita in una zona di guerra. Bombe su bombe, bombe su bombe, no contro la vita. Che ha già pagato una volta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 questo perché a volte eh, uno fa più paura da morto che da vivo è più scomodo da morto che da vivo quindi dici ma perché quello se è tanto scomodo non lo fanno fuori? è perché poi diventa ancora più scomodo sì perché a volte la, eh, è, è come quando c'hai un sassolino in una scarpa. Ti sei abituato talmente tanto che, che scopri l, l, la sua presenza quando lo togli. Oh, ciao Maria Verita. Ciao Bella. Vado a questa. si la droga.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 Non si rende l'evidenza, scarso di pazienza, testardo come un macigno, sferra ogni suo artiglio. Altro non aspetta, è abbassata la baionetta, fa la sua entrata. All'arembaggio, pirata. Prende possesso di mente, anima e corpo, il tutto con un sol morso. Ne sono dipendente, ormai è evidente. Pesce senza acqua, fuoco senza legna, quale immensa bestemmia. Perdono per ogni peccato, ha un limite. Vivere con questo affamato. E qui ognuno di noi ha sulla droga, che poi è il principio attivo, che ci, che ci, che ci rende affamati eh, di vita, di natura, della nostra natura, troppo repressa. Questa, questa, sorella mia, che penso stia dormendo, beh, non lo so, se sta dormendo. Sorella mia, tu non ti rendi conto, te la puoi la strada che non accetti di guardare, sebbene ti stia attorno, e non contare sul mondo, impegnato a lavorare, prendere e buttare, non contare sul mondo. E non contare sulla gente, inseguono la fretta, la sola che mai li aspetta. Gente affatto indipendente. Sugli amici non contare, i tanti nei giorni felici, quasi assenti se richiamati. E gli amici, bella affare. Non contare sull'amore, dalle nuvole su cui ti innalza, ti spinge giù con la sua ignoranza. Amore, dolce errore. Sulla famiglia puoi forse contare, bella illusione.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 Quell'esigenza che senti bussare ti sta parlando. Lasciala entrare. Questa è scritta per Cecilia, mia grande amica sorella. E queste sono tutte parole scritte nel 2002. Biodiversità. Oggi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 Mamata, una bambina conosciuta in Togo, insieme a mia amica, e eravamo lì, fine 2000. Andiamo avanti, con le... prima di questa mezzanotte che passerà poi l'orario dalle 2 alle 3, il respiro di un numero. Il gruppo a cui sono iscritto, l'umanità naturale, stenta a rappresentarmi. E non possiedo un motivo, non stare qui, fisso su un foglio bianco, a violarne la virginità. Il solo confidente che mi sa ascoltare. Il resto è molto bravo, sì, molto bravo a parlare. Ad occhi chiusi mi sono iscritto, fiducioso nei miei fratelli. Il tono dell'accoglienza, dell'ospitalità e della pazienza, questo trio di virtù,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 figlie di quelle illusioni perché le illusioni è finita eh? no dico perché le, le illusioni per quante illusioni però eh, le, le, le puoi sentire possono muovere appunto vibrazioni ed emozioni quindi è, è, è la mente che anche eh, se ci credi anche se non esiste è come se ti muovessi in base, è come se fosse la realtà, se ti muoessi davanti alla realtà. Ma in realtà sono illusioni. Però se le, se le illusioni sono, vengono da un viaggio antico nostro, magari è la nostra futura realtà. Chiusa. Pare. Parentesi. Invito. Io, tu e il vino. Se ti tocca l'idea, sono certo che accadrà. Le frasi salperanno, navigando su un calice attraverso un rio all'apparenza tortuoso e pieno di deviazioni, ma la stessa corrente, così aspra, con chi le rima contro, sarà per noi una mamma. Assente nei giorni di quiete, si udirà la sua voce e si tenderanno alle sue braccia nelle ore di tempesta. Il torrente di cui ti parlo non sgretola gli argini. La, la sorgente che dà vita a questo corso esiste da sempre. È nata con noi. Un giorno, ormai lontano, è stato l'ultimo che da quella fonte ci ha fatto bere. Quel piccolo ruscello alla nostra età, come noi è cresciuto, non come noi si è nutrito, L'infinito, l'intangibile, il suo pane quotidiano. Oggi siamo invitati, come quel giorno. ci apre le sue porte. Sappiamo su questi calici. Io, tu e il vino. È come il tappeto volante di Aladdin. Il vino. Ci, ci ci... Ci sali sopra puoi vedere il cielo toccare il cielo il vino viene dall'uva che è, stato toccato, è stata toccata dal sole da, e dalla pioggia quindi viene dal cielo poesia titolo poesia capito? cioè dai il titolo a una cosa che è la cosa stessa il titolo è la cosa stessa allora dici ok basta e eh no, è il contenuto, cioè, poi, non è il nome, capito? La poesia non è il nome. il nome viene dopo, come sempre il titolo, viene dopo. Poesia. Quanto dura una poesia? Una poesia. Una poesia. Quanto dura una poesia? È l'accio che vuoi sciogliere. E chi può dirlo? Chi mai è vissuto per fermarne secondi? Non vi è misura al mondo che possa fissarne i confini. Ora, se permetti, ho io un piatto da servirti. Se fosse una poesia con cento sue sorelle a scandire la vita nostra, in attesa di risposta accenno un minimo ciglio. Una poesia quanto duri, non so dirti. Ma una storia conosco. La storia della bambina che mai il tempo è riuscita ad afferrare. e vai a dare nome a quella bambina. Vediamo la prossima, la prossima, questa è abbastanza collegata a quella di prima, perché si intitola Rispondi, eh, rispondi sì, a volte la, la poesia nasce da un bisogno di risposta, anche che arriva quando smetti poi di farti la domanda non so quando perché quando smetti di farti la domanda è il momento in cui inizi a ad ascoltare Se continui a fare la domanda quando è che ascolti e come fai ad ascoltare la risposta allora lascia come prima dice la storia della bambina che mai il tempo è riuscito ad afferrare cioè lasciala andare questa bambina